Eh, grazie Presidente, onorevoli, allora, questa è una mozione veramente importante che nasce dal lavoro fatto dalla Commissione. Ci siamo incontrati in commissione per ben due volte sull'argomento per analizzare tutti gli strumenti a disposizione eh, di noi consiglieri nell'indirizzo politico relativo ai cambi alloggi ERP. Si tratta di indirizzi politici che non erano mai stati dati prima. Quindi noi chiediamo la modifica addirittura di una delibera di giunta comunale del 2007, in ottemperanza a quanto prevede il regolamento regionale del Lazio numero 2 eh, del 2000. Attualmente i cambi alloggi sono fissati ad una percentuale del 2% sul totale delle assegnazioni degli alloggi ERP, è una percentuale veramente molto bassa rispetto a quanto possiamo arrivare, che è il 10%. E noi infatti chiediamo proprio questo perché il cambio alloggi intanto garantisce alle persone una, eh, un, ma un maggior conforto nel, nel disporre della loro abitazione e quindi avere abitazioni a, proprio a disposizione molto più adatte al nucleo familiare che poi durante gli anni ovviamente cambia perché ci sono figli che lasciano eh, l'abitazione dei genitori e quindi il nucleo ha necessità di appartamenti più piccoli oppure ci sono famiglie che si allargano e quindi hanno uno, due o più figli e necessitano poi di eh, alloggi di dimensioni più ampie. Quindi eh, è un miglioramento che non va a discapito di niente, di nessuno, anzi infatti il numero totale dei nuovi alloggi da assegnare non cambia non cambia nella totalità perché ovviamente chi eh, prende un nuovo alloggio in base alle proprie esigenze chiaramente lascerà il precedente proprio a disposizione dell'amministrazione. Eh, quindi eviteremo sovraffollamenti in, negli appartamenti di Roma Capitale o eh, appartamenti appunto, che non vengono utilizzati nella loro interezza in quanto eh, il nucleo familiare è più piccolo delle disponibilità. Questo consente a Roma Capitale chiaramente di arrivare a gestire eh, la i beni a propria disposizione in maniera più corretta, eh, più adatta alle esigenze dei cittadini che attualmente alloggiano nei nostri eh, edifici di edilizia popolare pubblica. Quindi chiediamo nello specifico anche di far predisporre il programma di mobilità dell'utenza alloggi ERPA almeno biennalmente, ed il bando relativo del concorso in applicazione proprio al regolamento regionale. Di portare al 10%, sì, che è la percentuale massima della possibilità di eh, effettuare cambi alloggi eh, e ehm, di creare sul nuovo portale di Roma Capitale una sezione appositamente dedicata ai cambi alloggi ERP nella quale poter pubblicare, chiaramente nel rispetto della riservatezza dei richiedenti, un annuncio di ricerca alloggi e questa forse è la parte eh, più innovativa della delibera, viene fatta in realtà anche in altri, in altri comuni. su Roma sarebbe una novità, cioè quella di mh, pubblicare, di, a, di mettere a conoscenza eh, tutti i cittadini che eh, alloggiano in ERP di eh, eventuali altri cittadini che mettono a disposizione la, la loro abitazione Sì, questo perché è molto importante perché agevolerebbe gli i cambi di alloggio consensuali all'interno dell'alloggio ERP eh, quindi le famiglie potrebbero diciamo, trovare alloggi eh, che favoriscono il loro nucleo familiare senza andare nemmeno a toccare eh, i nuovi alloggi che vengono poi riassegnati, gli alloggi in riassegnazione quindi questo è un passo avanti decisivo nel, nella gestione degli alloggi ERP eh, che insomma, noi seguiremo e eh, il lavoro della Commissione continua adesso con ulteriori approfondimenti su tutti gli ambiti andando ad incidere politicamente proprio sulla direzione da prendere per migliorare la vita e eh, la gestione dei nostri alloggi di edilizia eh, popolare pubblica. Grazie. A lei